Vorrei cominciare, eh, adesso propriamente, dicendo due parole su quale è un po' l'obiettivo eh, che mi sono posto su questa sera. Eh, il titolo dell'intervento è L'attualità di Wittgenstein e la sua accessibilità. E quello che vorrei fare, non è di parlare dell'attualità di Wittgenstein, e della sua accessibilità, ma di, diciamo vorrei parlare del modo in cui le due cose sono in relazione, e cioè il modo in cui uh, l'accessibilità di Wittgenstein, la facilità con la quale si riesce a leggerlo e si riuscirà a leggerlo negli anni a venire, influenzerà uh, la sua attualità. Uh, diciamo che durante la prima di queste tre uh, serate che ho tenuto, mi sono in realtà profuso, forse troppo, su uh, quali sono le ragioni filosofiche, uh, storico-filosofiche, eccetera, dell'attualità di Wittgenstein. Stasera non dipenderemo granché di quei discorsi e in realtà, purtroppo, stasera parleremo anche un po' meno di quello che forse vi aspettate di filosofia. Uh, però un po' ne parleremo, insomma, e dopodiché abbiamo tutta la sera per parlarne uh, in modo ancora più dialogico, con una birra in mano. Um, però appunto mi interessa oggi focalizzarmi su aspetti di carattere forse più editoriale, tutto sommato, che estrettamente filosofico, per parlare appunto di accessibilità e attualità di un autore e, in questo caso evidentemente, in particolare di Wittgenstein. Questa serata, di nuovo la quarta di una serie, la terza che tengo io, è, eh, diciamo, ha avuto occasione, eh, ha trovato la sua occasione nella collaborazione tra la Tigre di Carta e la Corsa dei Miracoli, e cioè diciamo le due entità che animano questo spazio fisico, con un'altra entità eh, che ho fondato io e che sto diciamo, portando avanti con un gruppo di persone, alcune delle quali sono qui stasera, che si chiama Ludwig Wittgenstein Project e che ha appunto come obiettivo quello di rendere Wittgenstein più accessibile online. Diciamo, Oggi ne parleremo più approfonditamente di quanto abbiamo fatto le volte scorse, quindi per adesso vi anticipo solo lo stato necessario. Uh, però, appunto, in realtà è necessario fin da subito dire che la ragione per cui chiudiamo una serie parlando proprio degli aspetti editoriali, uh, della lettura di Wittgenstein, della filosofia di Wittgenstein, della sua ricezione, per esempio, è uh, che uh, la nascita di questa serie di incontri è legata proprio a un progetto editoriale, appunto il uh, Wittgenstein Project, per brevità, che uh, si pone l'obiettivo di uh, rendere disponibili online, uh, in un sito web che è già online dal primo gennaio, uh, idealmente tutte le opere di Wittgenstein già pubblicate in formato libro, uh, poi andremo in queste distinzioni un pochino più avanti, uh, con l'obiettivo precisamente di rendere quanto più facile possibile per chiunque leggere Wittgenstein. Vedremo per l'appunto un po' uh, perché in primo luogo e come stiamo andando in questa direzione. Uh, però, appunto, spero anche che il discorso trascenda un po' i limiti del progetto in sé e vi trasmetta qualche idea interessante. Uh, abbiamo due parti principali uh, de delle cose che vorrei dire. La prima, uh, suona noiosissima, ma ve la presento così brutalmente, ha a che fare con il copyright uh, e la seconda ha a che fare con mettere Wittgenstein online. Il motivo per cui la prima metà buona di questo intervento, peraltro spero abbastanza breve, Massimo non letta incluso quello che ho già detto, è sul copyright, questa prima parte, perché raramente diciamo, si riflette a sufficienza, credo, sulla misura in cui le restrizioni legate al diritto d'autore limitano eh, l'accessibilità, eh, la diciamo anche, eh, ricezione e forse persino la fortuna dei testi nei decenni subito successivi alla morte dell'autore di quei testi stessi. Testi, ma in realtà potenzialmente il discorso vale anche per musica, immagini, eccetera. eccetera. Naturalmente oggi davvero ci focalizziamo sull'editoria eh, e sulla lettura perché altrimenti espanderemo il discorso troppo. Uh, però ecco, c'è diciamo, una componente molto materiale, uh, legale ed economica uh, della fortuna degli autori che diciamo va a braccetto con il concetto del copyright e con le sue applicazioni e proprio per il fatto che è qualcosa di cui spesso un po' ci si disinteressa, mi piacerebbe invece soffermarmi. Anche perché vedremo, di nuovo si collega strettamente con il discorso che poi vado a sviluppare sul progetto Wittgenstein e quindi Uh, è diciamo imprescindibile partire da qua. Ora, è un argomento che tutti noi più o meno, credo, istintivamente troviamo noioso nel migliore dei casi e frustrante, fastidioso nel peggiore, perché da un lato è uh, un, diciamo, tipico, una tipica questione legale per cui non tutti sono naturalmente inclinati, io certamente non lo sono, e che quindi lasceremo volentieri nello stesso, diciamo, uh, Decesso della nostra mente in cui lasciamo altri aspetti del diritto se non ne siamo per l'appunto appassionati. Uh, Dall'altro lato è complicato, rispetto forse anche alla media del diritto, il copyright. Uh, a tutti eh, e soprattutto ai profani, dà l'impressione di essere una selva di norme contraddittorie, complicate eccetera eccetera. Per quello che posso dire io, lo è. Uh, io non so se sono un esperto, però ho avuto tante occasioni in vita mia di sbattere la testa contro problemi di copyright, uh, ne ho fatto ampia esperienza e è davvero complicato. Ora, è anche interessante. Non fosse altro che proprio per questa serie di diciamo, inconsistenze, assurdità, uh, caviglie e paradossi che si trovano quando si approfondisce un po' il discorso. Uh, ora, se vi faccio prendere la mano, poi dopo vi racconto anche qualcuna di queste casistiche pazzesche, qualche aneddoto uh, ridicolo. Però, diciamo uh, per adesso dobbiamo per forza cominciare anche un po' dall'ABC e quindi le cose più fondamentali. Oggi in Europa e in realtà nella maggior parte dei paesi del mondo, almeno numericamente, non ho fatto il calcolo della popolazione che ricade da un lato o dall'altro, ma diciamo la maggior parte dei 190 erotti paesi che esistono oggi applica una regola secondo la quale il copyright si applica uh, sulle opere nel momento stesso in cui vengono create quindi non c'è bisogno che si porti il proprio libro, il proprio brano musicale all'ufficio copyright per farlo timbrare affinché esso sia protetto dai diritti d'autore. E questa protezione, eh, che per l'appunto è automatica, dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore stesso. Uh, ovviamente potete già immaginare che si creano poi difficoltà legate al fatto che non tutte le opere sono individuali, quelle che sono collettive non sempre hanno due coautori, ma hanno magari una troupe alle spalle, uso opposto a un termine cinematografico, televisivo, eh, e non è ovvio che per esempio il diritto del montatore sia altrettanto eh, importante quanto quello del regista, eccetera, eccetera. Di tutto questo non parliamo, però ecco la regola generale è che si contano 70 anni dalla morte dell'autore e poi il primo gennaio dopo il settantesimo anniversario le opere cadono in pubblico dominio. E questo già è quanto ci potrebbe bastare per dire che le opere di Wittgenstein, che è morto il 29 aprile del 51, sono entrate in pubblico dominio in Europa il primo gennaio 2022, eh, che è appunto l'occasione che ha dato diciamo, la, al progetto di cui poi vi parlerò un po' di più nella seconda parte dell'intervento, è l'occasione che ha dato adito a questo progetto. Però vi potete immaginare benissimo che il progetto eh, che appunto io e alcune di queste, di queste persone portiamo avanti eh, non è eh, un'idea senza precedenti. Ogni volta che in un paese entrano nel pubblico dominio le opere di un certo autore, si assiste a una, non dico per forza, fioritura di edizioni nuove, però capita sempre che eh, un certo numero di nuove edizioni compaiano e ciò a volte appunto, se da un lato banalmente rende più numeroso eh, il numero di persone qualsiasi che leggono quell'autore, anche può comportare un, come dire, un'intensificazione degli studi accademici e così via. Uh, non so, qualche anno fa è entrato in pubblico dominio, per esempio, Orwell, e secondo me si è visto che nelle librerie sono comparse due o tre edizioni nuove di un libro come 1984, che è un libro che vende sempre e che, diciamo, probabilmente per un editore è interessante ritradurre, uh, non fosse altro che per farci qualche soldo. Ecco, è di nuovo è chiaro che, per esempio, per un libro, per un autore, uh, una nuova traduzione è una cosa importante, è una cosa che davvero, sì, uh, è già una fioritura in sé, perché uh, dopo, non per forza 70 anni o più, ma fossero anche 50 o meno, uh, una nuova traduzione è quasi letteralmente una ventata di aria fresca su un autore che, diciamo, altrimenti in qualche misura potrebbe comunque essere visto come destinato a impolverarsi. Ora, ehm, di questo di nuovo un po' di più un po' più tardi. Ci sono eccezioni, eh, e poi, appunto, lì cominciano anche le follie e le cose curiose. Alla legge che adesso vi ho un po' presentato come universale dei 70 anni, perché mh, ogni paese sostanzialmente ha le sue regole. Eh, il copyright ha anche una storia interessantissima, di questo vi dico solamente quel minimo che potrebbe forse essere sufficiente a far bene voglia a qualcuno di approfondire per il conto suo. Ma il copyright nasce nel, diciamo, il concetto moderno di copyright nasce a inizio 700 in Inghilterra, come evoluzione di una serie di normative, di prassi, che in realtà avevano a che fare più che altro con la censura e col monopolio di Stato di alcuni testi. Il concetto esisteva in molti paesi, da Venezia alla Francia, in Inghilterra la regina Anna nel, 710, lo, uh, nel 1710 lo, lo concretizza in quello che è un po' il primo statuto del di copyright, uh, diciamo moderno in senso lato. Um, L'altra, diciamo, piepa familiare imprescindibile invece è, a fine ottocento, la standardizzazione più o meno internazionale uh, con la prima convenzione di Berna. Uh, dico più o meno perché adesso stiamo per vedere che per esempio negli USA tutto è sempre stato diverso da come è stato altrove. Uh, però ecco, a quel punto l'esigenza che si era fatta pronunciata e che ha portato anche alla normativa ad adeguarsi era legata alla pirateria, nel senso che pur non si è affermato il principio della protezione, anche per molto tempo dopo la morte dell'autore, dei suoi diritti d'autore, Ciò non di meno erano protezioni strettamente confinate ai confini del paese dove quell'autore eh, aveva stampato le sue opere e quindi capirava che, che ne so, Dickens venisse stampato pirata, in modo pirata eh, in America e eh, che questi editori pirata facessero barche di soldi con le sue opere eh, e, diciamo, questo fu sempre più percepito come un problema fino appunto a generare una sorta di eh, principio fortemente condiviso, largamente condiviso tra i vari paesi, per cui ogni paese firmatario della Convenzione garantiva agli autori provenienti da tutti gli altri paesi firmatari diritti uguali a quelli che garantiva ai propri cittadini. E questo, appunto, eh, di Dickens è paradigmatico. Ma veramente, eh, qualsiasi autore importante dell'Ottocento, in qualche modo, soffriva di questo fenomeno, soffriva anche in senso strettamente finanziario. Ehm, e quindi, insomma, diciamo, questo, questo è un po' il secondo capitolo di una storia che, a parte tutto questo, ha anche molti altri diciamo, aspetti curiosi e interessanti. Dicevo che negli USA le cose sono sempre state molto diverse. Ehm, diciamo veramente in Europa oggi è sufficiente sapere quando è morto un autore per sapere se la sua opera è o non è in pubblico dominio. Pubblico dominio evidentemente beh, non è forse così ovvio, ma è ciò che accade a un'opera dopo la fine del copyright. Quindi se fin tanto che un'opera è sotto copyright non si può riprodurla e distribuirla se non con l'esplicito permesso dell'autore o del suo, diciamo, portavoce, sia su un erede o un editore o altro il che spesso accade solo dietro il pagamento di un compenso, viceversa, quando scade uh, la protezione del copyright, cioè tipicamente dopo 70 anni, allora diventa possibile per tutti uh, fare qualsiasi uso di un'opera, uh, senza dover chiedere permesso e senza dover pagare alcunché, um, e basta, <ride> tutto qui, no? Uh, come se fosse poco. Rimangono in realtà uh, vigenti quelli che si chiamano i diritti morali, che in alcuni casi si spingono fino all'obbligazione di quantomeno citare l'autore e eh, in generale hanno a che fare per esempio col fatto di non... diciamo, per esempio è possibile modificare le opere, è possibile tagliarle, è possibile mettere i baffi alla gioconda, è possibile ritradurre un testo e così via senza appunto avere il permesso e pagare i diritti eccetera eccetera. Però ecco per esempio quello che non si può fare è uh, come dire, deformare il senso di un testo uh, facendo sembrare che questa fosse l'intenzione dell'autore, come dire, si può anche parodiarlo, ma bisogna rendere chiaro che è il proprio sacco e non quello dell'autore originale, cose del genere. Però sono minuzie, diciamo, paragonate al rigore e anche all'impatto all economico del copyright fino, fin tanto che uh, vige, e cioè appunto fino a quei famosi 70 anni, eccetera. Ci sono paesi nel mondo dove, per esempio, la produzione è di solo 50 anni, ce ne sono alcuni dove è di 80 e alcuni dove è, se non sbaglio, in Messico addirittura di un secolo. Però parliamo, insomma, di un concetto che è sempre lo stesso e di una cifra, quella degli anni, che cambia a poco in modo contingente. Gli USA, invece, dicevo, hanno un principio diverso perché oggi quello che conta è, per esempio, la data di pubblicazione dell'opera e il copyright in linea di massima scade 95 anni dopo la data della pubblicazione di un'opera. La um, uh, legge è cambiata nel corso dei decenni in modi uh, a volte retroattivi, il che significa che um, le opere pubblicate in un certo lasso di tempo sono in pubblico dominio si rispettano la definizione che aveva allora il pubblico dominio e non oggi. Quindi, giusto per dirne una che fa tutto sommato abbastanza strano, ci sono opere uh, degli anni 60 uh, che sono effettivamente fuori dai diritti oggi, per il semplice motivo che gli autori, per scelta o per uh, negligenza, non uh, misero il simbolino della C uh, con intorno a un cerchioletto uh, sulla pellicola o un libro, eccetera, eccetera. Uh, C'è un caso eclatante che è quello della Notte dei Morti Viventi di Romero che consciamente, in quanto uh, pazzo indipendente, geniale qual era, volle che il suo film non fosse protetto dalle stesse regole uh, degli altri, regole standard di Hollywood e dell'industria, insomma. E quindi, ecco, questo già per esempio, sebbene siamo venuti, porta a pensare perché quel film è indubbiamente un film... Pazzesco, originalissimo, e groundbreaking, come si direbbe nella lingua di Romero. Però forse parte della sua importanza come cult, come pietra fondante di un genere, deriva anche dal fatto che tutti hanno potuto riutilizzarlo o citarlo senza dover chiedere niente a nessuno. E questo, diciamo, è un primo argomento che poi andrò a sviluppare. Uh, quindi insomma quello che volevo far passare è che per via di queste revisioni successive della legge e della loro uh, frequente natura retroattiva, gli USA sono un paese in cui per l'appunto non è facile affatto uh, capire se un'opera è o non è in pubblico dominio. Uh, forse qualcuno di voi a livello anche qui aneddotico ha sentito nominare Qualche cosa che io stesso adesso non nominerò se non a livello aneddotico, ma nel 98 ci fu un'estensione uh, del termine del copyright, non, non ricordo da quanti anni a quanti anni purtroppo, um, che andava sotto il nome ufficiale di Copyright Extension Act, uh, ma che tutti chiamavano The Mickey Mouse Act, perché uh, era talmente vicino alla scadenza dei diritti su Topolino che tutti ritennero ragionevolissimo supporre che l'unico scopo dei lobbisti che si interessano a questa cosa, fosse quello di garantire altri, non so, vent'anni di rendita a Walt Disney, grazie a Topolino. Benissimo. Ehm, un altro concetto importante che però è un po' già fatto passare, è che eh, ad aggiungere complessità c'è il fatto che il copyright si stratifica, e cioè che se per esempio una statua greca è indubbiamente fuori diritti perché sono millenni, che l'autore è morto, comunque con quell'opera si possono fare cose, alcune delle quali sono opere a loro volta, e quelle opere tendenzialmente sono indipendenti dal loro soggetto, in buona parte. Diciamo, L'atto creativo dell'autore della fotografia della dell'Amica di Samotracia, in quanto fotografo, è diverso dall'atto creativo del suo scultore, dello scultore della statua voglio dire, e quindi la fotografia di un'opera tridimensionale che è in pubblico dominio, non è essa stessa in pubblico dominio. Questo diciamo tutto sommato intuitivamente può avere senso, no? una fotografia è un atto che richiede scelta in termini di angolazione, luce, focale, tempo di esposizione, quello che volete, e le variabili sono talmente tante che uh, la scelta dell'autore, del fotografo, giustifica l'originalità necessaria a far sì che l'opera conti come sotto copyright. Non lo stesso vale per esempio per le opere bidimensionali, nel senso che se uno fa una scansione di un testo stampato, sia esso un disegno o una stampa o quello che volete, ecco quel gesto è considerato generalmente talmente meccanico da non generare a sua volta un copyright. Quindi se per esempio voi andate al Museo Van Gogh ad Amsterdam, comprate la cartolina e sulla cartolina c'è scritto copyright e c'è sempre scritto è una, diciamo, prevaricazione del museo sostanzialmente, perché le produzioni bidimensionali di opere bidimensionali sono non artistiche, non creative. Benissimo, uh, questo mi interessa perché ovviamente quello che vogliamo, dire, che, che vogliamo andare a dire, parlando ancora una volta più di testi scritti che di, testi, che di, che di altri tipi di, di opere d'arte, le traduzioni sono... Uh, universalmente giudicate, secondo me, ha ragione uh, atti creativi, che quindi generano un nuovo livello di copyright. Se uh, Platone è evidentemente fuori diritti, chiunque traduca Platone da, da nuovo, da zero, uh, produce un'opera, la traduzione italiana, francese, quello che volete, che sarà invece protetta secondo i termini di ogni altra uh, opera letteraria. Per esempio, ecco di nuovo, una questione dubbia potrebbe essere aperta con riferimento alle curatele. Nel caso di Wittgenstein in realtà è un problema urgente, perché come sapete, qui un po' ci avviciniamo finalmente a parlare di Wittgenstein, l'unico libro di filosofia che lui pubblicò in vita fu il Tractatus. L'unico altro libro che pubblicò in vita fu un vocabolario per le scuole. E poi pubblicò alcuni testi brevi, articoli, eh, recensioni e così via. Tutto il resto, pubblicato postumo, passò attraverso una dose maggiore o minore di, di, diciamo, di, di editing, di revisione, curatela, manipolazione in senso buono tra virgolette, insomma, manipolazione come era necessaria per trasformare i taccuini in libri stampati e uh, talvolta diciamo, talmente significativa in termini di quantità e qualità, da forse far pensare che basti. A, a giustificare il fatto di considerare quelle opere come, diciamo, curate e non solo curate ma anche uh, co-authored, non mi viene il anticipo passato in italiano, uh, da un'altra un persona. Chiudo la parentesi, ma poi ci, ci torniamo. Mi piacerebbe, diciamo, uh, completare l'esempio di Romero, e cioè della Notte di Bonatti Viventi, con uh, qualcosa che davvero è complementare e che è eh, diciamo, il lato negativo di quello stesso problema. Diciamo che un film può diventare super influente anche per il fatto di essere più disponibile più in fretta degli altri. Capita il contrario, cioè eh, qualche cosa può avere una forte influenza quando finalmente entra nel pubblico dominio. E qui vorrei citare un paio di esempi. Un esempio, in realtà, paradigmatico e poi farne qualcuno un po' più generico, ma insomma, quello che capita è che su internet, per esempio, ci sono tanti siti, diciamo, anche solo eh, sull'internet di lingua italiana, ci sono tanti siti eh, che risalgono, per la verità, ai primordi di internet, veramente a prima del 2000, credo, ehm, che forniscono servizi di consultazione gratuitamente e, e lo fanno grazie a fonti eh, precisamente in pubblico dominio, Sono sostanzialmente, hanno come base, al di là ovviamente dell'interfaccia grafica e dell'interfaccia web, ehm, materiale antico. Uh, e il caso di etimo.it, appunto un grosso database uh, di etimologie, è interessante perché uh, ha avuto delle conseguenze che adesso vado a raccontarvi. Ora, allora, la logica di base è semplicissima, no? qualcuno nel 90 qualcosa si è accorto che mettendo online tutto il dizionario, sebbene ciò volesse dire un certo uh, quantitativo di lavoro, si potevano poi a mettere delle pubblicità nelle pagine. La gente avrebbe trovato bene o male le etimologie che cercava e dato quel tot di centesimi per la visita. E il sito è rimasto online per decenni, credo che lo sia ancora, e venne utilizzato sistematicamente, per esempio, da Wikipedia. Cioè nel 2005, 2010, tutte le etimologie di Wikipedia, bene o male, venivano da etimo.it, uh, erano citate correttamente con una nota a piedi pagina che garantiva in qualche modo la fondatezza uh, del fatto, al di là dell'arbitrio del wikipediano qualsiasi che aveva scritto la voce, e pareva che tutto andasse bene così. Poi dopo un po' si è cominciato ad accorgersi che fonti più recenti e più autorevoli, nel senso di più recenti, no? più scientifiche, semplicemente per il fatto di, aver, uh, di essere passate attraverso altri 60 anni di uh, peer review e accademia e quello che volete, ebbene le etimologie di etimo.it erano sostanzialmente screditate e tre quarti delle etimologie di Wikipedia in italiano erano scorrette. E questo è, per esempio, appunto, un esempio paradigmatico del fatto che qualcuno trova un vocabolario etimologico in pubblico dominio, quindi ha tutto il diritto di metterlo online, no? la sua accessibilità eh, esplode eh, in paragone a quella di altri testi più recenti, più autorevoli, ma a progetti dei diritti e questo genera un fenomeno appunto negativo nella misura in cui il materiale uh, di ricerca, no? il materiale che in qualche modo ha a che fare non con le storie ma con uh, il raccontare fatti, cronache, eccetera, eccetera, insomma le enciclopedie, i vocabolari, eccetera, uh, sono meglio se sono recenti e la disponibilità ampia di uh, materiale troppo vecchio a volte appunto eh, ci vincola a eh, informazioni incomplete, errate o comunque meno buone di quello che, vo che vorremmo che, fossimo, che fossero. E di nuovo, se ci pensate, per le traduzioni vale un po' lo stesso, eh, cioè le traduzioni fuori diritti sono stampate di più, eh, sono accessibili di più sul web, ma tante volte Uh, sono semplicemente peggio di quelle più recenti. Magari non neanche intrinsecamente, ma peggio per gli lettori di oggi rispetto a quelle uh, più antiche e quindi ormai fuori diritti. Adesso vado un po' a concludere questa prima parte, dicendo che uh, la uh, dicotomia classica fra copyright, tutti i diritti riservati e pubblico dominio nessun diritto più riservato è veramente molto rigida, o se da una parte o se dall'altra e potremmo forse dire che davvero entrambe le cose sono estreme, eh, oserei dire specialmente il copyright, ma uh, in ogni modo è proprio una dicotomia. Uh, quello che è accaduto man mano che Internet si nasceva e si sviluppava è stato che ci si è accorti che tante persone, uh, una volta rimossi i costi, della creatività, perché uh, fare cose su internet non richiede per esempio di stamparle o disegnare con un computer non richiede materialmente tele e oli eccetera eccetera. Ebbene, uh, c'erano un sacco di persone che avevano la stessa voglia di creare, che avevano sempre avuto gli umani Prima di internet, ma che l'avrebbero fatto comunque senza, diciamo, l'ambizione di raccoglierne un uh, compenso economico o veramente al di là dell'ambizione, senza nemmeno l'intenzione di dover chiedere, diciamo, una remunerazione per l'attività che uh, facevano. In sostanza, appunto ci si è accorti del fatto che sviluppatori di software, gente che scriveva su Wikipedia, gente che faceva grafica o qualsiasi altra cosa, era contenta di poter rendere disponibili online le sue opere in modo completamente gratuito e quello che veniva a mancare era semplicemente una piccola formula legale un pelo pensato da qualcuno che magari ne sapesse qualcosa, che permetteva di fare esattamente questo, distribuire gratuitamente il frutto del proprio ingegno, avendo la garanzia che magari qualche vincolo venisse comunque rispettato, che potesse essere l'attribuzione al nome della persona che aveva fatto il lavoro, o il vincolo, che ne so, che se il codice software, per esempio, veniva uh, rielaborato per sviluppare qualcosa di nuovo sulla sua base, quell'esito non fosse venduto, ma a sua volta distribuito gratuitamente oppure che uh, da, una, da un testo letterario non venissero affatto uh, derivate altre opere. No? Quindi tu lo puoi usare, lo puoi distribuire, lo puoi anche vendere, metti caso, ma non puoi uh, cambiarlo perché, insomma, perché io voglio che così sia. Ecco, sostanzialmente da questa esigenza, dal suo riconoscimento e dal lavoro di un, un gruppo di legali competenti e appunto volenterosi è nato Creative Commons che è, diciamo, non l'unico, senz'altro, anche perché si applica meno al software che ad altre cose, ma uno dei più importanti modi in cui è possibile eh, distribuire gratuitamente le proprie opere nell'epoca di Internet, eh, ricevendo magari, appunto, un'attribuzione, ricevendo magari la garanzia che le proprie opere, se non lo si vuole, non verranno vendute, e così via, ma comunque sotto una forma di protezione legale. E quindi, per esempio, quello che accade è che Wikipedia, tutto il testo di Wikipedia, ma anche le immagini della verità, sono uh, distribuite con una licenza che si chiama Creative Commons Attribuzione-Condivide allo stesso modo, che significa per l'appunto è possibile ridistribuire, rivendere, rielaborare tutto quanto uh, gratis, senza chiedere permesso, alla condizione di attribuire gli autori dell'opera originale e di, insomma, di mettere un credito e uh, di uh, ridistribuire eventuali opere derivate di nuovo traduzioni oppure rielaborazioni grafiche delle immagini secondo la medesima licenza. Questo è un po' il quadro, mm, mi rendo conto che sia stata probabilmente sia troppo lunga sia troppo breve, uh, un'introduzione un po' al concetto di copyright, alle problematiche a esso collegate e uh, diciamo uh, al fatto che il uh, copyright tradizionale ha dei problemi, eh, legati forse anche al più generale concetto di proprietà privata, forse legati anche al concetto di successione e ovviamente eredità a esso collegato, ma per lo più, peraltro, diciamo anche strettamente tecniche. Eh, davvero, è una fortuna a questo punto che sia possibile bypassare il copyright tradizionale se lo si vuole. Per quello che riguarda l'editoria ho detto veramente solo che eh, c'è una misura entro la quale eh, questioni di diritti influenzano anche le vicende editoriali e la fortuna delle opere di certi autori, di tutti gli autori, per la verità. Siamo pronti, credo, per passare a Wittgenstein. Però vi chiederei se avete delle domande o dei commenti o delle osservazioni qualsiasi. Ora, come vi dicevo prima, um, Wittgenstein ha lasciato una messe molto vasta di scritti, pochissimo materiale pubblicato, molte migliaia di pagine, quello che si chiama il nachlas, eh, composte di appunti eh, sia manoscritti sia adatti lo scritti, di cui un pochino in realtà la volta scorsa abbiamo parlato, eh, a partire dalle copertine e dai loro colori, e eh, quando morì, diciamo, identificò un gruppo di persone, i suoi allievi sostanzialmente, a cui affidò esplicitamente per testamento diciamo, il compito di uh, mettere in ordine in quello che aveva lasciato e pubblicare ciò che ritenevano valido, degno di essere pubblicato. Uh, Essendo Wittgenstein Wittgenstein era bene o male tutto degno di essere pubblicato e la questione era soltanto che misura di intervento era necessaria affinché ciò che era degno risultasse anche accessibile al lettore, qui dal punto di vista non del raggiungere il testo, procurarsi il testo, diciamo, ma nel senso di riuscire a diciamo, dare un senso a quello che dentro c'è scritto. Ora, uh, in alcuni casi il lavoro era relativamente semplice. Quindi, per esempio, una delle opere che Wittgenstein aveva maggiormente preparato, e, cioè le ricerche filosofiche, richiesero solo un paio d'anni di uh, tempo prima che fossero pronte per la pubblicazione. E quindi, infatti, nel 1953 uh, escono le ricerche filosofiche. Altre opere richiedono uh, molto più tempo. E questo in realtà davvero dipende solo in parte dal fatto che fosse necessario maggiore sforzo critico e filologico per manipolarle rispetto ad altre. Adesso mi piacerebbe fare un esempio che è un po' da nerd di Wittgenstein, però a me sta a cuore perché è interessante e anche importante insomma, per la ricezione di Wittgenstein. C'è un testo breve, bellissimo, che si chiama Conferenza sull'etica, in inglese, Uh, e Che è per appunto il testo di una conferenza che, che si intenne, mi pare, nel 30 o nel 31. È un testo diciamo, molto breve, uh, già pronto sostanzialmente, anche se ce ne sono due o tre versioni uh, per pubblicazione, che uscì molto tardi, uh, e diciamo che uh, secondo me, quantomeno, dovrebbe accompagnare sempre il Tractatus, uh, sostanzialmente. È un testo affascinante nel quale Wittgenstein parla del fatto che il silenzio con cui si conclude il Tractatus non è un modo di scrollare le spalle e dire che tutto ciò che è sotto il silenzio non è importante. Non è cioè come se Wittgenstein dicesse c'è la scienza, che è ciò che si può dire, e va detto, e poi c'è il resto, che non è importante, non è degno del nostro interesse, e va taciuto. Al contrario il silenzio di cui si parla nel Tractatus, no? ciò di cui non si può parlare, si deve tacere, è lì per proteggere le cose importanti dal chiacchiericcio volgare che le avvilirebbe se ne parlassimo e, diciamo, dal chiacchiericcio volgare con cui le avviliamo ogni volta che ne parliamo, cosa che facciamo fin troppo spesso. Questa è una distinzione, diciamo, che separa due interpretazioni del primo Wittgenstein diametralmente opposte. E uh, diciamo che, vabbè, questo è quello che dice ognuno di quelli che sostengono un'interpretazione. Io ritengo che uh, quella che vi ho presentato come convincente sia infinitamente più convincente dell'altra. Gli altri sostengono ovviamente il contrario, uh, però credo che davvero se la conferenza sull'etica fosse diventata disponibile Entro il suo spasso di tempo che ha separato il trattato stesso dalla conferenza sovietica stessa in forma uh, parlata, ebbene ci saremmo risparmiati un sacco di cattive letture del primo capolavoro di Wittgenstein. Questo può essere vero o può essere falso, però è di nuovo un ottimo esempio, credo, di come fatti del tutto contingenti legati alla disponibilità editoriale di un libro hanno poi un impatto sostanziale sulla uh, ricezione e la interpretazione filosofica di un autore non facile, come per esempio Wittgenstein. Ora, um, detto questo, una conclusione che si può trarre in modo forse fin troppo eh, approssimativo e generico è che da un certo punto di vista la disponibilità di un testo è sempre un valore, è un valore intrinseco e quindi mi avrebbe da dire, insomma, oserei affermare, che eh, è sempre meglio che il più possibile sia il più possibile disponibile, uh, perché quantomeno le scelte che poi vengono fatte sono veramente scelte e non uh, pure contingenze, e, e diciamo scelte forzate che evidentemente non sono, non sono scelte. Uh, da qui veramente mi viene voglia un po' di divagare perché mi rendo conto che gli aspetti editoriali e uh, appunto legali, anche il copyright, uh, sono. Uh, meno interessanti di quelli filosofici di Wittgenstein, però a questo concetto che la disponibilità sia un valore intrinseco si collega anche banalmente un problema di sicurezza, e cioè uh, la garanzia che un libro sopravviverà non è il livello di protezione a cui è sottoposto in termini di casseforti o vetri antiproiettile, è il numero di copie che ne circolano. Parlo del libro, certo, non della copia. Uh, quindi del libro in senso astratto e non del codice miniato, però se tutti abbiamo in mente il rogo della biblioteca di Alessandria forse non tutti abbiamo in mente il rogo del cavo della Fox nel 1937. Qualcuno ha sentito parlare di questa storia? Qualcuno annuisce. Accadde che nel 1937 1937, scusatemi, cerco di sparmere sulle sillabe, um, scoppiò un incendio nel posto, era una sorta di Volt, un cavo, nel quale la Fox, la casa cinematografica, conservava la maggior parte delle sue pellicole. Ora, della maggior parte delle sue pellicole c'era una copia, che era conservata nel Volt, antiproiettile, finché volete, della Fox. Fermo restando che la celluloide è una delle cose più infiammabili che ci siano, nel 1937 in un singolo luogo andarono perduti, adesso non saprei dire se centinaia o migliaia, ma una, insomma, contando anche quanto piccola era allora l'industria in paragone a oggi, una frazione molto significativa di tutti i film che esistevano all'epoca. E... E ci sono un sacco di, per esempio, attori o autori cinematografici di cui oggi si conosce un film uh, e gli altri 6, 10, 15, sono lost films, uh, film perduti. Ora, uh, difficile pensare lo stesso oggi, ma difficile perché la diffusione delle opere, grazie a internet, è incomparabilmente maggiore. Ora, non no. solo forse grazie a internet, è vero che i DVD sono meno infiammabili della celluloide, Uh, però penso che capiate il punto a uh, dove voglio arrivare. In sostanza, tornando a una questione un pelo meno concreta e un pelo più uh, astratta, quelli di noi che credono che Wittgenstein uh, abbia qualcosa da dirci e molto da dirci, vogliono che sia facile leggerlo, in estrema sintesi. Facile leggerlo vuol dire, appunto, che sia reperibile. Uh, aneddoto, scusatemi, ma non ce la posso fare. Uh, quando facevo il secondo anno, il terzo anno di, di filosofia in statale, qui a Milano, a un certo punto un professore, di Robenica mise in programma le cerche filosofiche e non c'erano le cerche filosofiche. Cioè si andava in libreria ed era fuori stampa. Uh, aspettammo un mese e arrivò. Però questa cosa, all'epoca, mi fece una giusta impressione. Ora, quelli di noi che ritengono che Stian abbia qualcosa da dire, eh, vogliono che possa dirlo, in sostanza, e eh, la sua accessibilità appunto davvero ha a che fare anche con cose così materiali, così concrete, come il fatto di andare in libreria e trovarlo veramente. Però, di nuovo, perché in libreria e non anche in quella grande, meravigliosa immateriale libreria che è internet? E se nella tua lingua, perché non anche in altre due, quattro o dieci lingue? Ora, qui arriviamo un po' a come è nato il progetto di cui alla fine volevo parlarvi. Uh, sostanzialmente all'università, appunto, avendo un interessi come tutti vari, ma uno un po' più forte degli altri, mi sono messo a un certo punto a tradurre il Tractatus per ragioni di studio sostanzialmente. E naturalmente l'idea all'epoca era quella di preparare quella che poi sarebbe stata una pubblicazione. no? Ognuno di quelli che vogliono magari fare il dottorato, eccetera, sanno quanto è importante prepararsi delle cartucce da spendere nel mercato delle pubblicazioni e mi pareva che questa fosse una buona idea. Uh, poi la mia vicenda accademica è dettagliata, nel senso che non ho mai fatto il dottorato e il libro sarebbe rimasto, chissà, magari in un cassetto, magari su un sito personale eh, destinato ad non essere letto da nessuno, fino a quando mi sono accorto che in realtà eh, eravamo molto più vicini a quello che pensavo al momento in cui tutte le opere di Wittgenstein e non solo il Tractatus sarebbero entrate in pubblico dominio appunto parliamo del 2017 e, eh, diciamo, interessandomi anche allora di Wikipedia, di Creative Commons, eccetera, ho realizzato abbastanza in fretta che il 22 era dietro l'angolo. E eh, un'altra cosa interessante, legata a Wittgenstein, è che eh, lui stesso scrisse opere in tedesco, soprattutto, ma anche in inglese. Quindi, per esempio, testi che nascevano bene o male come appunti per le lezioni, no? il Blue e il Brown Book di cui, parliamo, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, erano in inglese, sono in inglese. La conferenza sull'etica che vi ho detto prima era in inglese, anche se diciamo come dimensioni non è paragonabile agli altri, ma come importanza, vi dicevo, forse anche sì. Um, era in inglese perché era pensata per essere pronunciata a Cambridge davanti alla Società degli Apostoli. Quindi, diciamo, Wittgenstein stesso era un autore in qualche modo multilingue. C'è una vicenda curiosa legata ancora al Tractatus, e cioè questa, che um, era un libro, per certi versi, impubblicabile. Uh, chi l'ha sfogliato sa quanto sono ostiche le proposizioni, quanto è fuoriero di perplessità lo stile. Così autoritario, per certi versi, ma anche così oscuro. Oltretutto è un libro troppo lungo per essere un articolo o un saggio che fa parte di una raccolta o di una rivista, ma troppo breve per essere un volume a sé stante. Uh, in sostanza Wittgenstein penò molto per riuscire a farlo pubblicare. Uh, dal 18, sostanzialmente 19, appena rientrò in Inghilterra, al 21 si ruppe la testa su questo unico scopo della sua vita, far pubblicare uh, il libro che dimostrava che la filosofia non era più necessaria, e così via. Quando finalmente ci riuscì fu sostanzialmente perché Russell, uh, che era già stato il suo mentore in molti sensi, gli diede una mano significativa uh, scrivendo introduzione al libro, ottenendo che venisse tradotto in inglese e pubblicato quindi in Inghilterra. Uh, in Inghilterra, diciamo appunto in un ambiente in cui Russell era influente, e si riuscì a farlo pubblicare. Il traduttore di questa prima versione era un giovane e brillantissimo studente di matematica e filosofia, uh, Frank Plumpton Ramsey, che purtroppo morì molto giovane, pochi anni più tardi, creando, diciamo a livello puramente legale, quindi con tutto il cinismo che ci serve, una situazione paradossale, ma, eh, diciamo di nuovo, cinicamente vantaggiosa per la ricezione di Wittgenstein nel futuro. E cioè questa, diciamo prima degli sfratti del copyright. Quando si fa una traduzione, quello che accade solitamente è che il traduttore, anche se non a partire dalla generazione successiva, è comunque più giovane dell'autore. Non è una regia universale, ma è quello che di fatto capita il più delle volte. E quindi quello che capita il più delle volte è che se io ho un classico francese del tardo ottocento, il cui autore magari è morto negli anni 20 del novecento, e quindi l'originale è in pubblico dominio, il traduttore magari è vissuto fino al 2005, e, e quindi la traduzione sarà, pubblico, sarà diciamo, protetta dal diritto d'autore fino a eccetera eccetera. Ora, in questo caso lo strato ulteriore non sussiste perché sostanzialmente se il traduttore è morto prima dell'autore, una volta che è in pubblico dominio l'originale, lo è già anche la traduzione. E quindi non appena eh, diciamo, escono i diritti, esce i diritti il tractatus, eh, anche questa prima traduzione inglese che peraltro è ottima eh, e ha il vantaggio rispetto ai successivi di essere stata diciamo, direttamente revisionata da Wittgenstein, è essa stessa disponibile. E quindi, di nuovo, giochi di come casi eh, fortunati o sfortunati per Ramsey, in questo caso, portano un'opera a essere più accessibile, ora con tutta l'importanza che il tedesco ha nella, lingua, nella filosofia di tutte le epoche, no, non di tutte, ma delle epoche recenti, eh, è ovvio che un libro in inglese è più universalmente accessibile. E quindi ecco, L'idea che, che, che mi venne era quella di diciamo, provare a pensare a una biblioteca di Wittgenstein online, perché le sue opere sarebbero entrate presto in pubblico dominio, e una biblioteca multilingua, perché comunque avevamo già materiale in inglese e in tedesco, non solo già di Wittgenstein in inglese e in tedesco, ma anche una traduzione già disponibile, quella appunto di Ramsey, Uh, per quello che può valere in, in paragone la mia in italiano e allora perché non mettercene dentro tutte le altre, tutte le altre lingue potenzialmente uh, nella misura in cui ovviamente si riesce a raccogliere materiale per giustificare appunto la loro presenza sul sito. Ora, diciamo, la cosa è partita molto in sordina anche molto presto perché appunto tutto questo rimuginare lato mio risale al tardo 2020. Però un po' alla volta ho scritto a dei professori giu, su Giù per il mondo, no? gente che magari aveva tradotto un'opera breve di Wittgenstein, le osservazioni sul ramo d'oro di Fraser, di cui ha parlato Federico durante il primo incontro, in portoghese, le aveva messe sulla sua pagina personale nel sito accademico e lì erano rimaste. Era un pdf fatto anche bene dal punto di vista ricostruttamente di tipografico, e, però un pdf, e allora io gli ho scritto dicendogli, ma se noi lo... dato che comunque è online gratis, se noi lo riutilizzassimo uh, timbrandolo ufficialmente con una licenza Creative Commons, che quindi da certi punti di vista anche garantisce l'autore secondo certi, appunto, uh, criteri di condivisione del testo stesso, e ne facessimo una pagina HTML bella quanto il pdf, ma che per esempio si può leggere anche su mobile, che per esempio Uh, supporta gli screen reader no? e quindi può essere anche diciamo, accessibile nel senso più tecnico di uh, leggibile tra virgolette anche da un cieco e così via. Que questo professore che si chiama Almeida rispose in fretta e in modo entusiastico e quindi già c'era un testo in portoghese. Poi le cose si sono evolute in fretta e non vi faccio certamente la cronaca minuto per minuto, però, eh, diciamo, specialmente dopo che nel 2022 abbiamo pubblicato il blocco degli originali e delle prime traduzioni, tante persone si sono fatte vive e si sono offerte volontarie eh, per portare avanti questa idea di rendere più disponibili eh, i testi in un formato realmente comodo e utilizzabile, ma anche creando di nuovi. Abbiamo avuto la fortuna di poter, diciamo, abbiamo ottenuto dei fondi anche grazie alla collaborazione istituzionale con uh, La Teca di Carta, che è un editore vero e proprio, e quindi ci ha reso possibile diciamo, aprire porte che altrimenti come progetto web non avremmo potuto <coughs> aprire affatto. E quindi, per esempio, abbiamo ricevuto fondi dall'Università Statale, che in realtà uh, non ha ancora erogato perché la produzione è ancora in corso, mm -hmm. ma siamo nei tempi. Uh, altri da Wikimedia Italia, che è sostanzialmente l'ente che nel mondo reale coordina le attività legate al mondo wiki, eh, su questo devo soffermarmi un secondo solo per dire che chi scrive su wikipedia sono tutti e solo volontari senza affiliazioni. però poi tutte queste persone da un lato hanno magari il piacere di donare dei soldi per mantenere i server eccetera eccetera hanno magari il piacere di fare insieme una gita, giuro questo suona pazzesco ma è vero, eh, hanno il piacere di fare insieme una gita al museo guidata, alla fine della quale si mettono intorno a un tavolo e si mettono a scrivere le voci sulle opere che c'erano nel museo. E per fare tutto questo esiste un'istituzione veramente degna, che è Wikimedia Italia, e che appunto usa il suo denaro anche per promuovere progetti di cultura libera al di fuori dei progetti Wikimedia in senso stretto, e quindi Wikipedia e i progetti fratelli. Uh, dunque, insomma, in, veramente in due parole, uh, questa è la storia del, uh, del progetto. Vado un po' alla volta a concludere, diciamo, riassumendo due o tre dei criteri che animano uh, il progetto stesso, uh, dei quali a questo punto forse non vi sorprenderete perché nascono davvero proprio da questa serie di considerazioni che vi ho esposto sul rapporto che c'è fra uh, il volere che un autore sia eh, reperibile per tutti eh, nel modo anche eh, qualitativamente migliore possibile e il fatto che ciò è fortemente, diciamo, determinato da questioni puramente pratiche come il copyright ma anche, tutto sommato, se volete, i supporti fisici eh, carta contro schermo, eccetera, eccetera. E quindi, diciamo, una prima idea è quella di eh, limitarsi ai testi pubblicati in formato libro, uh, perché ancora una volta, come dicevo prima, c'è una differenza fra il Wittgenstein grezzo, uscito dalla sua stessa penna uh, o dalla macchina da scrivere di un dattilografo, eccetera, um, e il Wittgenstein pubblicato. C'è un sito, uh, e merito davvero, che è il sito del, dei, dei Wittgenstein Archives uh, a Bergen, in Norvegia, che, diciamo, da molti anni, da credo i diciamo, allora, Wittgenstein Archives esistono da, da parecchio tempo, dal 2016 è online una versione del NACLAS, cioè di tutto Wittgenstein, anche se ovviamente è in evoluzione costante, eh, perché c'è molto lavoro dietro e perché richiede anche spesso di essere mantenuta. in sostanza grazie al lavoro e alle scelte, anche lungimiranti e generose, eh, degli archivi Bergen, eh, il NACLAS, e quindi di nuovo il Wittgenstein Grezzo, è già da molti anni eh, disponibile online e questo davvero rappresenta uno strumento eh, straordinario per i ricercatori e che francamente già di suo rende Wittgenstein molto più accessibile di tantissimi altri filosofi recenti, nel senso che in realtà tutto canta online o tutto dice online, ci sono anche loro, però sono autori morti eh, 150, 50 anni prima di Wittgenstein e quindi la differenza, insomma, è, è importante. Uh, tutto sommato, però, è vero anche che questa edizione è, uh, da un lato, davvero solo il Wittgenstein uh, alla rinfusa, oltre che abbastanza grezzo, come anche formattazione e tutto, che davvero è uscito dalla penna dell'autore uh, in sé per sé. Un'altra cosa è pubblicare uh, libri con un capo e una coda, anche se dirlo così è veramente orribile, che una persona potrebbe eh, leggere eh, online oppure sul proprio ebook reader o stampare nel formato che preferisce eh, secondo gli stessi criteri secondo i quali si andrebbe in eh, libreria e si direbbe avete per caso una copia delle ricerche filosofiche. Quindi diciamo qui in realtà la differenza è essenzialmente una differenza di target potremmo dire nel senso che complementarmente allo strumento dei ricercatori ci piacerebbe che ci fosse anche uh, qualcosa che risponde alle esigenze del pubblico generale uh, o quantomeno di quella sottoparte del pubblico generale che legge Wittgenstein, però davvero uh, gli studenti perderne una e così via. Questo per la verità porta con sé un problema, e cioè che tra le scelte che furono fatte nella fase di editing di Wittgenstein dai suoi curatori eh, editoriali eh, testamentari, non tutte erano eh, interamente ovvie e forse alcune erano anche eh, un po' meno che condivisibili. Ora naturalmente, riproducendo opere eh, che sono state soggette a editing eh, 50-60 anni fa, si perpetuano scelte, la maggior parte davvero credo buone, ma forse non tutte, e si ricasca nella stessa questione che vi dicevo prima, cioè se uh, qui l'obiettivo non è quello di stare addosso al Wittgenstein letterale, perché allora rifaremmo il lavoro degli archivi Bergen, uh, ma quello di fornire opere uh, diciamo, già preparate per la lettura, quelle che diciamo in realtà le nostre vorrebbero essere quello che in tedesco si chiama lesie Ausgaben, uh, le visioni di lettura non critiche e, e non annotate, eccetera eccetera, ebbene c'è una piccola contraddizione. Ora Qui mi rendo conto e ci tengo che si capisca che il progetto sta ancora definendo le sue politiche editoriali in buona parte, però resta il fatto tutto sommato che è probabilmente di nuovo meglio avere di più e più facilmente accessibile anziché di meno e meno facilmente accessibile, perché ciò rende facile fare di meglio e non uh, più difficile. Cioè, di nuovo fare la propria edizione, uh, per esempio, proprio delle osservazioni su Fraser, che sono uno dei testi la cui prima revisione critica è la più discutibile, è considerata la più discutibile, ebbene fare la propria no? edizione nuova, uh, critica in un modo migliore è più facile se sul web ci sono sia il testo grezzo sia la prima edizione critica. Uh, e quindi diciamo, tutto si riduce a un problema di trasparenza legato al fatto di rendere consapevole il lettore che uh, tutto ciò che è stato soggetto a editing è stato per l'appunto soggetto a editing. C'è cioè, poi ovviamente la questione delle traduzioni. Cioè il nostro obiettivo è quello di pubblicare i testi, ma non solo gli originali, anche in traduzione, soprattutto con l'idea che ciò migliora la Uh, possibilità di tutti di arrivare a Wittgenstein uh, e questo in molti sensi. Da un lato, per esempio, le traduzioni italiane, che pure credo siano ottime, in alcuni casi cominciano a mostrare gli anni. Allora, è forse ragionevole davvero che, come si dice a volte, ogni generazione abbia la sua traduzione di un classico. Quella del Tractatus era, per esempio, in ritardo e credo che il fatto che adesso ci sia invece sia una buona cosa. In alcuni casi stiamo pubblicando traduzioni in lingue nelle quali eh, Wittgenstein non era stato ancora mai tradotto, per esempio anche l'arabo. Ed è evidente che questo a sua volta porta uh, vantaggi in termini di ripetibilità e accessibilità dei testi. Qui anche c'è un problema, e cioè quello dell'autodevolezza: uh, Sebbene abbiamo alle spalle un'infrastruttura che è anche una cassa editrice, <coughs> non siamo noi stessi siamo una casa editrice uh, e quindi, diciamo, c'è tutta una serie di difficoltà alla, uh, legate alla scelta dei traduttori, ai principi di revisione, eccetera eccetera. Per la verità, non si vuole uh, imitare i principi di peer review tipici delle case, delle, delle riviste accademiche, perché ciò non è quello che fanno le case editrici, però evidentemente c'è un'intera problematica eh, legata anche a questo. Un'ultima cosa che vorrei dire, diciamo, per completare un po' il quadro delle ragioni per cui tutto questo è stato fatto e spero verrà fatto ancora il meglio possibile, il più possibile, è che la mera uh, forma uh, tecnica del sito web ha anche dei vantaggi. Oddio, non che non abbia degli svantaggi, quindi per esempio il fatto che il libro cartaceo si possa sottolineare è qualcosa che su un computer comunque non è lo stesso, io credo. Uh, cioè io, io faccio fatica personalmente a, a, a studiare su, su uno schermo. Uh, però ecco, per esempio, uh, stampare uh, con una stampante uh, le pagine del sito web non è più uh, impattante a livello ambientale che comprare un libro di carta. quindi per esempio, qual è un'opzione? E poi, di nuovo, c'è la questione dell'accessibilità nel senso più tecnico legato alle disabilità, tale quindi per cui uh, i testi uh, web sono uh, ascoltabili uh, dai non vedenti, dagli ipovedenti, tramite uh, sistemi automatici uh, di screen reader, ma anche il nostro sito già ospita, e mi auguro che ospiterà sempre di più, veri e propri uh, audiolibri Uh, nelle quali, nei quali una voce umana insomma, legge il, uh, il testo stesso. Uh, C'è poi una questione di connessione, di interconnessione, tale per cui ogni testo è linkato al suo testo originale, in un modo tale per cui è quasi sempre come avere l'edizione le con testo a fronte. Uh, e in alcuni casi in realtà i testi, uh, questa è una cosa su cui lavoreremo di più, ma. Uh, contengono rimandi anche a ciò che Wittgenstein cita e quindi, ancora una volta, l'edizione nostra di, um, de, delle uh, note su Fraser, delle osservazioni su Fraser, uh, quantomeno riporta i passaggi di Fraser a cui Wittgenstein fa uh, esplicito riferimento. C'è una questione fondamentale che è quella della ricercabilità, cioè avere un corpus nel quale si può ricercare con un motore di ricerca è uh, una roba grossa, se si pensa insomma, all'esperienza che tutti forse abbiamo già di uh, dire aspetta a quell'eccezione lì. Dove era? No? Uh, e poi, di nuovo, abbiamo tutto un panorama di strumenti tramite i quali si possono. Uh, leggere effettivamente i testi che vanno dal formato web al pdf, all'epub o epub che sostanzialmente è quello che usiamo, oddio se si vuole, anche sul cellulare, ma se no soprattutto su quegli schermi a inchiostro elettronico, tra virgolette, che diciamo sono un po' più comodi degli altri forse perché ti fanno leggermente meno bruciare gli occhi, per dirla così. E poi uh, si va su cose più nerd e più Wittgensteiniane, però per esempio ehm, c'è tutta una tradizione di sostenitori della lettura del tractatus non in modo lineare, no? tutte e 526 le proposizioni come se fossero altrettanti pioli di una scala, che alla fine ovviamente porta a essere buttata via, bensì eh, come l'albero che in qualche modo la numerazione stessa delle proposizioni porta a pensare che esse siano, e quindi la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, poi le sottoproduzioni della 1, poi della 2 e così via. Ecco, questa lettura eh, non lineare ma ad albero, come la si chiama, nella quale in sostanza si ha una percezione più immediata di quali sono le cose importanti che Wittgenstein vuole dire e quali invece un po' i dettagli che va bene leggere solo in un secondo momento, questa cosa qui si fa molto più facilmente con questo web che con un um, libro cartaceo, nonostante sia stata fatta, comunque anche con un libro cartaceo. e Per esempio oggi stesso, per festeggiare la, il compleanno di Wittgenstein, come vi dicevo, abbiamo pubblicato sul nostro sito la versione uh, ad albero, nella quale si possono espandere le proposizioni in un modo tale che rende chiare quali sono le genitrici e quali sono le figlie, uh, nelle quattro lingue nelle quali il trattato è disponibile, e uh, che io sappia, in spagnolo, è la prima edizione ad albero del Tractatus. <coughs> Dico l'ultima perché è una sciocchezza ma mi fa ridere. C'è un caso in cui Wittgenstein in Zettel, che è una raccolta veramente un po' alla rinfusa di note, e quindi uno di quei testi nei quali è particolarmente problematico e interessante il lavoro dei curatori, Ebbene Wittgenstein a un certo punto cita uh, il tesseract, non usa questa parola, mi pare, ma insomma il cubo a quattro dimensioni, no? il cubo che ha come ogni lato un altro cubo, in buona sostanza. E, ebbene, insomma, lui lo cita, e mh, adesso non ricordo i dettagli, ma mi pare che metta un due punti come se si immaginasse di aggiungere poi un'illustrazione, cosa che non fa. Nelle edizioni cartacee il curatore aggiunge un'illustrazione bidimensionale del tesseract, che, diciamo, ha l'aspetto di una specie di sovrapposizione un po' incassinata di rombi. Ora, visto che comunque il fatto di aggiungere l'illustrazione è uh, una scelta uh, dell'editore o del curatore e di quale uh, immagine aggiungere è una scelta per l'appunto dell'editore o del curatore, noi abbiamo deciso di mettere non un'immagine in senso stretto, ma una GIF animata di un Tesseract che dà un pelo di più uh, il senso di che cosa sia questa cosa qua, ha tre dimensioni non quattro, uh, ma è già qualcosa. E, uh, di nuovo, c'è uno spettro di cose interessanti, da quelle seriamente editoriali alla gadgettistica eh, del formato web. Però quello che insomma eh, mi piace e su cui voglio concludere è il concetto che di nuovo l'accessibilità di un autore e la sua attualità sono interconnesse anche sulla base di questioni eh, strettamente materiali, dal copyright come questione legale alla tecnologia eh, e di nuovo non come se la stampa non fosse una tecnologia. Perché se pensiamo agli anni eh, 40 del 400 è tutto molto chiaro. Quindi sostanzialmente se nel primo incontro eh, due settimane fa cercavo di dimostrare che Wittgenstein è attuale perché è utile e importante leggerlo nel contesto storico e storico filosofico se volete in cui siamo, questa sera ho voluto dire in modo sostanza che Wittgenstein può essere reso più attuale rendendolo più accessibile e questo è un po' quello che vogliamo fare.